Tornati in diretta con il nostro instant focus. Ve lo avevamo preannunciato prima del break pubblicitario. Lo dedicheremo questo spazio all'analisi eh, del tessuto imprenditoriale e manageriale eh, italiano. Un tessuto imprenditoriale che si caratterizza naturalmente per la presenza eh, di piccole, addirittura micro eh, imprese con meno di 10 eh, dipendenti, che costituiscono un po' eh, l'ossatura ecco, eh, dell'economia dell italiana, insieme naturalmente alle PMI, alle piccole e medie eh, imprese che eh, costituiscono il 4,86% del totale ma che soprattutto generano il 41% dell'intero eh, fatturato della nostra produzione economica eppure ecco, la produttività a livello economico potrebbe essere decisamente superiore se la mettiamo in confronto con i numeri di altri eh, paesi europei soprattutto la Francia e la Germania che hanno delle performance decisamente eh, migliori ma perché non riusciamo ad estrarre il massimo dal nostro tessuto economico? C'entra anche una scarsa cultura manageriale, come vedremo proprio da eh, una ricerca che il nostro ospite eh, ci ha presentato. E Allora, introduciamo appunto l'ospite e l'argomento, ovvero Antonio Panico, titolare di Business Coaching Italia, a cui do il benvenuto. Antonio, grazie per essere qui con noi alle fonti. Grazie a voi di avermi invitato e buongiorno a tutti. Ecco, Antonio, come abbiamo detto nella nostra introduzione, una scarsa cultura eh, manageriale, lo si evidenzia proprio all'interno di questa ricerca che hai condotto, che ha coinvolto addirittura oltre 2.500 aziende che sono state analizzate rispetto a vari ambiti. Ecco, innanzitutto una panoramica generale, poi entriamo nello specifico. Ok, questa ricerca è un'analisi, un assessment delle aree del business, ovviamente non tutte, ma sono cinque aree in particolare, cioè la leadership, l'organizzazione dei processi, la parte finanziaria, la gestione finanziaria dell'azienda, il marketing e le vendite. Mancano alcune aree come la ricerca e lo sviluppo e la logistica ovviamente perché è un test che viene divulgato su una grossa massa critica di utenza e eh, ha evidenziato evidentemente questa azienda, o, oggi questo test è stato fatto da Uh, circa uh, 2.570 aziende ed è un, una autovalutazione che gli imprenditori fanno vedete qua uh, delle percentuali e quelle percentuali le esprimono la percentuale delle aziende che dichiara di soddisfare i requisiti considerati da noi minimi per la corretta gestione della leadership dell'organizzazione della finanza del marketing e della vendita Beh, considerati da noi considerati uh, generalmente nel mondo della, della gestione aziendale. Questo indica ovviamente una carenza molto importante. Mm. Anche perché, scusami è così, se ti interrompo Antonio, vediamo che c'è uno spazio proprio a livello grafico bello consistente eh, tra la linea rossa che sarebbe quella della performance ideale e la linea blu che invece è quella della performance reale delle piccole e medie imprese. Corretto, e questo lo vediamo, e questo lo vediamo il, il, il dato che eh, tu hai indicato, ovvero che per ogni dipendente la performance per dipendente delle aziende francesi e tedesche è il doppio di quella italiana, dipende evidentemente in gran parte anche da questi, eh, da, dalla gestione dei processi interni dell'azienda, cioè da come l'azienda è strutturata dal punto di vista manageriale. E se andiamo ogni, nello specifico di ogni area, lo vediamo, per esempio sì. nella leadership, noi abbiamo eh, evidenziato, o meglio, gli imprenditori rispondendo a questo test hanno dichiarato di, per esempio, avere delle parti eh, strutturate, no scusami sulla leadership, di, avere, eh, di non dare gli obiettivi chiari e misurabili a ogni dipendente. Ecco, Con questo grafico che stai mostrando, vedi, abbiamo il 25% delle aziende che dichiara di, di dare obiettivi scritti e misurabili alle persone piuttosto che di indicare delle metriche. Questi, queste attività sono attività che un leader, un capo reparto, dovrebbe assolutamente fare non puoi gestire un team se non, non crei obiettivi chiari poi fa specie una cosa molto interessante non so se lo riesci a vedere questo item le persone hanno momenti di valutazione di feedback con te o con il caporeparto uh -huh. in questo caso abbiamo il 55,45% delle aziende che dichiarano di fare momenti di valutazione la mia domanda è queste valutazioni su cosa le fate se poi non date obiettivi chiari non avete metriche su cui valutare le performance delle persone Uh, non avete un sistema di incentivazione le scadenze non vengono rispettate nel, nel, uh, nel, nel 60% dei casi ecco quindi c'è un approccio manageriale non strutturato per cui le persone vogliono fare momenti di valutazione con il proprio team ma poi non, non mettono in piedi gli strumenti necessari come obiettivi scritti, uh, metriche per misurare gli obiettivi un sistema di incentivazione che non deve essere per forza economico delle riunioni settimanali, eh, la valutazione del tempo occupato per dipendente, abbiamo il 41% delle aziende che dichiara che i propri dipendenti hanno il 100% del tempo dedicato al lavoro occupato, uh -huh. Ma questo significa che il 60% delle aziende hanno persone che sulle 8 ore di lavoro non lavorano 8 ore, non hanno abbastanza lavoro da fare, questo ovviamente eh, determina che poi l'efficienza... E bassa, no? È chiaro, eh, noi siamo partiti Antonio proprio in realtà dal punto clou, ovvero quello della leadership che è veramente con qualcosa su cui riflettere se vogliamo aumentare le nostre performance eh, aziendali eh, perché ecco appunto ci sono ehm, delle problematicità eh, inevitabilmente che, eh, che sono emerse, tu hai parlato ecco, di, una, di uno scarso feedback a livello di valutazione, di eh, diciamo ecco ordini, obiettivi che non sono eh, chiari e e misurabili e poi ci sono anche altre eh, appunto, criticità che, che, che emergono all'interno eh, delle aziende, sento sempre più parlare ecco, della sofferenza da parte dei dipendenti di una leadership di controllo ancora vecchia maniera e non di cura, di ascolto come invece la nuova gestione del lavoro richiederebbe. Sì, questo concetto del controllo mm. è, è un po' frainteso anche, mm. allora, noi, noi italiani il sistema industriale italiano ha il complesso del controllo, cioè le nostre aziende non sono, i nostri imprenditori non sono concentrati sull'espansione dell'azienda, quindi non sono concentrati a creare sistemi, procedure, modi di lavorare e a delegare le attività per fare in modo che l'azienda si espanda, quindi non sono concentrati sull'espansione, sono concentrati sul controllo e la gestione in prima persona dell'azienda e infatti le nostre aziende vengono anche passate da padre in figlio. Mentre quelle 5-6 aziende italiane che si sono, sono diventate grandi corporation, questo è accaduto quando l'azienda è stata delegata sempre di più, creando ovviamente molto più prosperità. Questo in grande, nel piccolo, anche dal punto di vista della leadership, molto spesso la leadership si ferma esclusivamente alla verifica delle attività e non alla al prendersi cura uh -huh. di fare in modo che le persone raggiungano i risultati. Mi spiego su questo, su questo tema perché tu hai, hai detto una, una frase che mo, va molto di moda, no, bisogna prendersi cura dell'ambiente, la giusta governance, e tutto è tutto estremamente importante, soprattutto nelle aziende di oggi e visto che oggi trovare dipendenti validi è sempre più difficile e visti anche i fenomeni di, eh, di, di, di massa delle persone che si licenziano dall'attività eh, lavorativa. Sì. Questo è importantissimo, ma quello che è frainteso di base è proprio il ruolo del leader che non è né di mero controllo né di prendersi esclusivamente cura emotiva delle persone il leader è colui che guida un reparto o un'azienda o un team a raggiungere obiettivi che abbiamo predeterminato come fa il leader a ottenere questo risultato? ovviamente con la buona governance ovviamente con un controllo anche e una verifica dei risultati ma l'obiettivo deve essere il prodotto deve essere ottenere i risultati questo non viene fatto e non vengono neanche creati sistemi di analisi del controllo quindi è vero che c'è controllo ma questo controllo molto spesso non è neanche dichiarato abbastanza bene quindi uh -huh. non ci sono metriche e le persone troppo spesso noi abbiamo fatto anni fa un sondaggio anche sui dipendenti troppo spesso non sanno bene quello che il capo vuole e il capo può decidere oggi una cosa domani dice il contrario uh -huh. e ecco yeah. hanno creato un sistema e non creare un sistema si fa perdere anche il controllo dell'azienda quindi eh, diventa difficilissimo far espandere un'azienda è quello che sta succedendo in italia ecco alla fine sì sì certo ecco la, la chiarezza anche eh, degli obiettivi soprattutto a medio certo. e a lungo termine dell'azienda una visione aziendale anche più chiara per i dipendenti che invece non sempre eh, è disponibile io direi passiamo ecco, agli altri ambiti perché insomma ne, ce ne sono tanti da da analizzare eh, cosa ne pensi antonio possiamo parlare di organizzazione aziendale a questo sì, punto Qui sì. perché faccio notare anche se vediamo la slide che mentre la parte dell'organigramma diciamo è abbastanza strutturata, cioè si raggiunge la sufficienza, no? o si sfiora la sufficienza. Esistono dipartimenti strutturati, ci sono capi reparto, esistono ruoli chiari per ogni eh, dipartimento, le persone conoscono il prodotto che devono produrre è abbastanza buono questo tipo di lavoro, se vi vedrete dall'altro lato, quindi l'altra metà di questo grafico, si, si scende sotto la, la, la, la, su, sotto la sufficienza quando bisogna controllare bisogna evitare le sacche di inefficienza, bisogna recuperare le sacche di inefficienza, per cui molto spesso, nel 70% dei casi, non esistono metodi di verifica della qualità del lavoro altrui, quindi se tu controlli il lavoro altrui ma poi non verifichi la qualità del lavoro fatto, diventa un mero compito senza un obiettivo anche di qualità che oggi è fondamentale perché i clienti ti scelgono anche per questo piuttosto che eh, la comprensione di eh, la presenza di procedure scritte ecco per esempio la, la, la creazione di procedure scritte alla base della creazione di un sistema che funzioni senza che il capo debba essere continuamente nella fase operativa mm -hmm. quindi la delega va fatta correttamente con processi definiti e scritti molto spesso vediamo imprenditori o manager delegare attività senza formare le persone e senza delineare un processo per iscritto, questo non è delegare questo è disinteressarsi di un lavoro lo do a te, speriamo che te la cavi non è il corretto modo di gestire sia dal punto di vista del leader sia dal punto di vista organizzativo un, un team o, o dei processi invece se andiamo sull'altra area quella che probabilmente ha colpito più di tutte la mia, quella della vendita sì. Abbiamo visto che noi siamo, e io non me lo aspettavo quando abbiamo fatto questo sondaggio, quando abbiamo fatto questa ricerca, abbiamo visto che noi siamo molto carenti anche sui processi di vendita. Questo cosa significa? Come vediamo, le aziende sono abbastanza organizzate dal punto di vista strutturale macroscopico, però poi si perdono nei processi. Facciamo questo esempio per quanto riguarda i sistemi di vendita. Vedi che abbiamo un 75% di aziende che dichiarano di avere listini prezzi il che significa che il 25% non ce l'hanno però, eh? quindi già gra gravissimo ed esistono, più del 40%, esistono eh, tabelle eh, di analisi eh, delle performance dei venditori quindi questa parte qui del controllo, come dicevi tu, c'è andiamo dall'altro lato, esistono script di vendita cioè un modello di vendita scritto, esistono script di risposta alle obiezioni Esistono script di vendita per ognuno degli attori all'interno di un sistema di vendita. Questa parte qua manca. Uh -huh. Cosa significa? Che noi sulla parte hard qualcosa abbiamo fatto anche grazie all'informatizzazione, ai processi, eh, ai CRM che ci aiutano nella parte più hardware. Ma poi ci si perde nella parte di organizzazione di un sistema di vendita che funzioni. E io non posso, se voglio funzionare come azienda, non posso disinteressarmi di come i venditori stanno vendendo il che significherà che i venditori quelli bravi che sono bravi per loro natura riescono, gli altri non riusciranno. Un buon direttore vendita in realtà dovrebbe organizzare un sistema di vendita che prevede anche la presenza di un, una traccia di intervista, uno script di intervista uh -huh. e la formazione. Quindi, esatto, persona. appunto ecco, un momento magari anche formativo per spiegare poi insomma quali sono le strategie da adottare per creare ecco, quel meccanismo di fiducia con il cliente. Perché tutto si basa poi ecco, sulla fiducia che riusciamo ad instaurare. È quello il punto e sulla preparazione del venditore, il mm -hmm. venditore relazionale, quello simpatico, oggi non fa la stessa presa di un venditore che magari ha anche capacità em empatiche e relazionali che agli italiani non mancano, ma che è anche preparato tecnicamente, che sa quello che sta dicendo, quindi che non, è, non si sta arrangiando, non sta seguendo nessuna traccia, ma ha un modo di presentare mm -hmm. il proprio prodotto che ha un obiettivo. Ecco questo quando manca, quando lo recuperiamo, noi abbiamo lavorato su aziende, sui sistemi di vendita, quando sistemiamo quest'area siamo riusciti a vedere, abbiamo visto aziende che hanno anche quadruplicato le loro performance in termini di vendita, non prendendo nuovi clienti, non facendo più marketing, semplicemente rendendo più efficiente il metodo in cui i venditori vendono rendendolo più standard. Eh Sì, non ci questo si può più basare sull'improvvisazione come si faceva negli anni 80-90, addirittura ecco, sulle capacità empatiche della singola persona, che lo sappiamo poi variano da individuo a individuo, bisogna attenersi invece ad uno schema eh, che è, è valido eh, per tutti fondamentalmente, però questo schema, questa modalità di comportamento, di azione deve essere come dici insegnata, perché non è così automatica sì, deve essere di, di, io, noi lavoriamo così, quando lavoriamo con le aziende in questo tema noi andiamo a distillare le best practices, cioè uh -huh. i venditori migliori, distilliamo quello che loro fanno, prendiamo da loro il metodo, lo standardizziamo lo verifichiamo migliorandolo laddove è possibile migliorarlo si testa, dopodiché quando abbiamo deciso che quello è il metodo che funziona di più, che converte di più, ma andiamo a guardare i numeri, quindi vediamo se veramente converte di più, otteniamo più conversioni in termini di vendita, allora diventa lo standard, a quel punto lì l'obiettivo è fare in modo che tutti i venditori siano formati a utilizzare quel metodo e le, e, le, e, le, e, e le statistiche si impennano non perché ci siamo inventati l'acqua calda, ma perché abbiamo semplicemente duplicato quello che fanno i venditori migliori. Eh sì c'è una sistematizzazione insomma una standardizzazione del sapere ecco che questo è diventato molto importante nel, nel contesto lavorativo ed economico in cui eh, viviamo e eh, invece ecco, io passerei all'area marketing che eh, ti chiedo ecco antonio forse l'area in cui eh, la rivoluzione digitale eh, ha mh, mh, mh, fatto vedere in maniera più evidente ecco, il, le sue conseguenze eh, quali sono le performance del marketing marketing che in realtà eh, Ehm, ormai diciamo, eh, impatta su tutte le altre aree, tutto è marketing, e tutto è comunicazione si dice, è effettivamente così? Beh, effettivamente così, il marketing bisognerebbe distinguerlo anche tra marketing interno e marketing esterno, mm. perché anche marketing e comunicazione è quello che si fa nei confronti dei propri dipendenti, ma in questo sondaggio questa parte non l'abbiamo analizzata. Sì. è che qua vogliamo analizzare, ovviamente, ripeto, questo qui è un sondaggio, è un'analisi con un assessment non omnicomprensivo di tutte le aree perché vuole prendere una fetta più ampia possibile di popolazione industriale e aziendale. Ovviamente quello che emerge è che anche qui non ci sono processi, eh, per esempio vediamo il 70% delle aziende dicono di avere un posizionamento, quindi autodichiarano di avere un posizionamento chiaro del loro prodotto o della loro azienda, ma quasi nessuno ha verificato se il target è d'accordo. Quindi io ho deciso, ho un obiettivo di posizionamento, mi voglio posizionare come il, non lo so, la migliore trasmissione nel campo business. No? Voi siete una, una bellissima realtà eh, televisiva nel campo business, ma avete verificato che il target imprenditori vi ritiene tali? Andate a fare dei sondaggi a verificare questa cosa? Nella maggior parte dei casi non viene fatta. Piuttosto che poi non esistono campagne, non esistono proprio campagne di ricerca di nuovi prospect o potenziali clienti. E uh -huh. questa è la parte secondo me ancora più grave, soltanto il 19% delle aziende verifica, calcola il ritorno dell'investimento delle attività di marketing, il che compromette notevolmente il lavoro, perché? Perché se io non verifico il ritorno dell'investimento di marketing, uh -huh. non in maniera per forza precisa, abbastanza però in qualche modo lo devo fare e ci sono sistemi per misurare, soprattutto nel marketing digitale, ma anche nel marketing non digitale si può ottenere questo risultato. Cosa succede? Che poiché non ho il senso del ritorno all'investimento, non ho la percezione corretta, io o disinvesto o sovrainvesto. Se sovrainvesto spendo più soldi di quanto dovrei spendere, quindi magari potevo fare una campagna da 5.000 al mese e sto facendo inutilmente una campagna da 10.000 al mese che non mi porta nessun beneficio oppure disinvesto e quindi non sto prendendo tutte, tutto lo spazio eh, nella mente del cliente, non sto, prende, non sto toccando tutti gli utenti che potrei toccare e quindi perdo opportunità, mm -hmm. cosa che molto spesso nelle aziende succede. Quindi su, dal punto di vista marketing è brutto vedere che in Italia poche aziende stanno evolvendo in tal senso, malgrado se ne parli tanto oggi. Sì. Eh, oggi si parla tantissimo di marketing, sembra la cosa più importante del mondo, non lo è per forza, ma certamente è un punto importante. In è una delle cinque aree che noi abbiamo ritenuto importanti. E vediamo una carenza strutturale nel Paese: soltanto il 26% delle aziende verifica traccia precisamente quanti prospect diventano clienti. Significa proprio che non c'è attenzione. Non c'è consapevolezza di quello che accade. Anche perché si parla tantissimo ecco, dell'utilizzo eh, dei dati, come dicevi tu, insomma nella società tecnologica poi non è neanche più così difficile ottenerli. Eppure ecco, come mai c'è questa lacuna? Come te lo spieghi? Ma ve lo spiego un po' con l'affermazione che ho fatto prima. Mm. Le aziende italiane sono aziende artigianali. Ok a conduzione familiare di tipo artigianale e dove il titolare dell'impresa vuole il dominio assoluto ed è concentrato sul controllo esiste un altro paese al mondo che fa la stessa cosa è il Giappone se guardi il Giappone anche le grandi aziende giapponesi sono aziende a conduzioni quasi familiari hanno dei manager ma poi c'è sempre il capo, il capo famiglia che, che comanda non, non sempre ma nella maggior parte dei casi ma a differenza del Giappone il Giappone è un paese chiuso quindi, per esempio, in settori come il farmaceutico, la tecnologia, è difficile entrare nel mercato giapponese. Lo fanno giusto le grandi multinazionali, ma il dispendio di energia è veramente enorme. In Italia, invece, è un paese molto aperto alle aziende straniere. Quindi cosa succede? Che questo, questa, questo tentativo di controllare tutti i processi e di essere Deus macchina sta limitando la sistematizzazione dell'azienda e la delega a manager, che non sono incapaci, perché nelle prime 20 aziende al mondo... In ognuna delle prime 20 aziende del mondo c'è almeno un italiano nel top management, non ci sono francesi, tedeschi, cinesi, ma gli italiani ci stanno sempre, quindi abbiamo le capacità, ma culturalmente siamo, siamo come imprenditori, non guardiamo la possibilità di espanderci e vogliamo controllare l'azienda. Pensiamo un po' in piccolo. Io penso che sia anche una questione della conoscenza della lingua inglese. Diciamo che la scelta di tradurre i film che fu fatta per aprire l'Italia al mondo eh, negli anni 30 probabilmente ci si è ritorta contro perché ha limitato moltissimo il fatto che le persone si affacciano all'Europa e al mondo, un americano che apre un business o un inglese che apre un business ma anche un cinese che apre una nuova azienda pensa al mondo come mercato l'italiano molto spesso pensa alla sua città alla sua regione o nei migliori dei casi al paese guarda all'estero e quindi non è portato a organizzare processi ma questo ci sta facendo perdere perché se guardiamo le statistiche le aziende italiane stanno perdendo la competizione internazionale quindi bisogna dare una tradizzata a questa cosa ne abbiamo la possibilità? sì, perché se nelle prime 20, 30, 40 aziende al mondo c'è cioè almeno un italiano nel top management significa che noi italiani abbiamo le capacità, ci manca l'opportunità dobbiamo uh -huh. costruirlo. Ecco, eh, Antonio, io mi rifaccio appunto a un'osservazione eh, che ci hai fornito eh, rispetto ecco, al eh, disinvestimento, al sovrinvestimento rispetto al marketing. Tutto questo naturalmente poi influisce eh, sull'ultimo settore che dobbiamo analizzare che è quello della finanza. Eh, sì, se, se eh. ascolti, su, guardi, io quando ho pubblicizzato questo sondaggio, questa quest analisi, ovviamente alcuni imprenditori, soprattutto la piccola impresa, no? i professionisti di solito scrivono e commentano il motivo che l'azienda va male è per le tasse, il governo, no? qualcuno colpevolizza l'ambiente esterno, in realtà noi siamo responsabili dei nostri risultati, quindi per carità è vero che le tasse sono pesanti in Italia, però consideriamo anche che eh, soltanto il 46% delle aziende hanno un budget di esercizio, quindi se tu hai una rotta. Eh, però vai a naso senza scrivere un processo, senza mettere giù i numeri e verificare se anche il tuo progetto non dico quinquennale ma annuale è, ehm, è fattibile sta in piedi dal punto di vista dei numeri sta in piedi dal punto di vista del bilancio come fai? ma molte aziende non fanno budget molte aziende non hanno piani, vabbè, piani di gestione patrimoniale non ne parliamo, ma la cosa che a me colpisce è che eh, non si verifica in molti casi il budget costantemente non si fa un, un budget all'inizio dell'anno finanziario così come non si fa nel marketing e nelle vendite troppo spesso non si creano ovviamente non avendo budget non si, a, non si va a correggere il tiro quindi se io non mi sono dato l'obiettivo di fare non lo so, 60.000 euro dico una cifra così, 60.000 euro a febbraio perché 60.000 euro mi consentono di guadagnare il 20% di margine nel mese di febbraio, e poi vedo che mese per mese non sto raggiungendo le quote mensili. Come faccio a correggere il tiro se ho le quote mensili non ho definite? Quindi è tutto un navigare a vista uh -huh. che non funziona e che porta molto spesso le aziende italiane in sofferenza finanziaria. Chiaro! Che è un problema in Italia endemico. Il eh, sì. 99% delle aziende hanno problemi finanziari, perché? Perché, perché? perché non fanno un budget, non analizzano il conto economico, non verificano i numeri, non hanno un piano, non hanno un business plan eh, industriale. Sì. sì, sì, ecco, proprio a riassumere, diciamo, non solo per quanto riguarda l'ambito eh, della finanza, ma tutti i settori che abbiamo eh, analizzato, mi sembra che emerga insomma, una grande potenzialità, ma una scarsa organizzazione, possiamo dire così. Noi io sono convinto che il paese possa prosperare nel momento in cui gli imprenditori si rendono conto che sono seduti su delle miniere d'oro un mm -hmm. miniere d'oro che stanno venendo le aziende estere a prendersi e che fin quando noi non decidiamo che dobbiamo fare i manager oppure dobbiamo, dobbiamo organizzare dei manager per far lavorare dei manager lavorare con un sistema di gestione corretto dell'azienda noi non otterremo veramente successo il successo non si raggiunge visualizzando con la motivazione con la good governance sono cose fondamentali ma non si raggiunge con questo il successo delle aziende si raggiunge se le aziende fanno le cose, le cose giuste fatte bene e quelle che ho indicato io in questa analisi sono le cose giuste fare le cose minime le, le basics per ottenere dei risultati se facciamo le cose giuste fatte bene non ci mancano le possibili, non ci manca l'occasione, la possibilità e il potenziale per diventare aziende grandi. E prosperare in italia e francamente andare anche all'estero a competere se c'è se c'è volontà ecco mi hai anticipato antonio perché io proprio in chiusura volevo chiederti un consiglio eh, da dare alle imprese italiane per migliorare appunto la performance e diventare protagoniste eh, nel futuro beh un consiglio già ce l'hai dato cioè eh, fare le cose bene sistematizzare il sapere standardizzare i processi se vuoi ecco aggiungere proprio una tuo commento finale fate un piano a 5 anni decidete dove volete arrivare da qui ai prossimi 5 anni c'era un imprenditore giapponese mi sembra che fosse il proprietario della Panasonic che faceva riunioni con il, loro, il suo team più alto, i suoi diretti dirigenti e, e diceva dove vogliamo arrivare tra 200 anni ecco gli asiatici ragionano in termini di secoli non dobbiamo ragionare in termini di secoli basta pensare ai prossimi 10-15 anni un'azienda che si mette là e definisce una meta e fa un business plan Quinquennale, decennale per raggiungere quella meta ha iniziato a scrivere degli obiettivi e a darsi una direzione. Da lì mettere in piedi tutti i processi per raggiungere quei risultati, perché abbiamo il potenziale, le capacità manageriali, le capacità intellettive, operative e produttive per ottenere i risultati. All'estero dicono una cosa: mi permetto, io lavoro anche sì. molto con l'estero, ho colleghi e amici in America, in Inghilterra, eh, ho lavorato con molti paesi all'interno del mondo. Gli, str gli stranieri dicono voi avete una grande capacità riuscite a fare business partendo da zero ed è vero, dobbiamo avere capacità tanto è che un'impresa italiana nasce da zero molto spesso gli americani fanno anche un'azienda da zero nel garage però poi cercano uh, finanziatori e senza il capitale non si riesce a creare l'azienda noi siamo così capaci da riuscire a creare aziende da, partendo da zero e senza fondi ma una volta che l'azienda è stata creata bisogna organizzarla in modo tale da diventare grandi aziende e la prosperità che creiamo non è soltanto la prosperità per la nostra famiglia deve essere la, la prosperità per la nostra famiglia e per il sistema paese questo è una cosa che su cui l'imprenditore italiano, italiano medio dovrebbe concentrarsi. Eh sì, e, e iniziare a riflettere. Eh, Antonio, io ti ringrazio davvero per questo bel approfondimento dedicato alla cultura eh, manageriale italiana, in particolar modo delle eh, PMI, cultura che va assolutamente eh, aumentata. Dobbiamo migliorare molto in questo campo, in tutti i settori che abbiamo analizzato. Io ti ringrazio per il tuo intervento, ti aspetto naturalmente ancora sulle fonti. A disposizione, grazie a te. Ciao.